Sono Carlo Emanuele Giordana, faccio parte della società operaia di mutuo soccorso di Valdieri, sono consigliere del consiglio d'amministrazione della società operaia da qualche anno. La nostra società è stata fondata nel 1883, nel mese di aprile del 1883. Il nome completo della società eh, include sia gli operai sia i contadini, perché la realtà da cui provengo, il paese è un paesino adesso di meno di mille anime, ma all'epoca in cui è stata fondata era molto più grande, aveva molti più abitanti, era una, una realtà dove la maggior parte delle persone in realtà faceva il contadino e non l'operaio, perché in realtà non c'erano grandi industrie eh, nella zona. Nasce ovviamente eh, a, nel 1883 proprio per aiutare queste persone, questi contadini che eh, nel momento nel quale si trovavano ad avere un qualche problema, ad esempio eh, un infortunio che talvolta poteva essere anche di una gravità tale da rendere impossibile di proseguire eh, l'attività lavorativa non fossero abbandonati a loro stessi o comunque all'aiuto delle famiglie, ma potessero avere un sostegno da parte di un ente terzo. La società viene fondata appunto nel 1883 e eh, tra i soci fondatori ci sono alcune delle persone più importanti dell'epoca del paese di Valdieri. La società non era l'unica esistente nella Valle Gesso, io infatti non sono di Valdieri, bensì sono del paese confinante con Valdieri che si chiama Dentracque. Anche a Dentracque esisteva una società di mutuo soccorso ed era abbastanza radicata la, la mutualità di questo genere, eh, soprattutto alla fine dell'Ottocento nella nostra zona, nella Valle Gesso. Per vicissitudini che non vi sto a raccontare, a Dentracque la, la società eh, ha smesso di esistere negli anni Sessanta perché perché eh, in quel periodo lo Stato era arrivato a svolgere una parte delle funzioni che in precedenza potevano essere svolte soltanto dalle società di mutuo soccorso. Quindi eh, alcune società si sono perse per strada, possiamo dire. Quella di Valdieri questa fine non l'ha fatta e nel corso degli anni ha avuto modo di rinnovarsi e cambiare la tipologia di offerte e di servizi che eh, riesce a fornire ai propri soci. Attualmente quest'anno festeggiamo i 140 anni della società. La società eh, di Valdieri ha la fortuna di avere un, un importante patrimonio immobiliare che in parte è stato recentemente ristrutturato. Infatti disponiamo di eh, un bar, un ristorante e quattro camere eh, che possono essere utilizzate a modi alberghetto. Questa struttura noi la diamo in gestione ad un gestore che corrisponde appunto alla società un, un piccolo canone, ovviamente non una cifra gigantesca, ma che è sufficiente per permettere di affrontare le spese ordinarie che ogni società di mutuo soccorso ha, perché avendo un patrimonio immobiliare bisogna manutenerlo e eh, questo ci permette quantomeno di non dover pensare a quelle spese, eh, a quelle spese lì che sono coperte dal canone eh, che, che co ci corrisponde il gestore, invece con i soldi del tesseramento e con finanziamenti che riusciamo eh, ad ottenere eh, periodicamente o da persone che hanno un legame con la nostra società e ci hanno fatto eh, il regalo di lasciarci dei lasciti anche, anche importanti, questo nel corso del, dell'intera storia. Eh, talvolta otteniamo anche finanziamenti da enti terzi come fondazioni bancarie o cose di questo genere e con questi finanziamenti riusciamo a fornire dei servizi ai nostri soci e nel corso degli anni abbiamo anche avuto la possibilità di ristrutturare il patrimonio immobiliare di cui disponiamo e di fatti eh, la struttura di cui vi parlavo prima cioè eh, ristorante, bar e camere è stato completamente ristrutturato e concluso nel 2020 grazie anche all'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ha avuto un ruolo eh, importantissimo nella possibilità di eh, rimettere a nuovo la nostra struttura. Attualmente come servizi che forniamo i soci abbiamo la fortuna di avere all'interno del nostro consiglio d'amministrazione una serie di eh, professionisti, me incluso, quindi ciascuno di noi mette a disposizione dei soci le proprie capacità quantomeno per un inquadramento delle problematiche che, che ci possono essere in ambito legale, in ambito tecnico, in ambito comunicativo visivo o cose di questo genere. Inoltre eh, seguendo un po' quella che è la strada eh, di rinnovamento di tutte quante le società di mutuo soccorso eh, stiamo cercando di fare quello che tendenzialmente adesso come adesso secondo noi le società dovrebbero fare ovvero sia fornire servizi di sanità integrativa in quanto la sfida attuale a nostro avviso è che eh, mentre in passato lo Stato riusciva per le risorse di cui disponeva a fornire una sanità efficiente e funzionale nella maggior parte degli ambiti attualmente purtroppo per motivi principalmente di budget tende a fornire soltanto più prestazioni di determinato tipo accantonandone altre oppure in alcuni casi l'intervento eventuale della, della mutua statale è troppo lenta rispetto alle tempistiche che sarebbero necessarie per affrontare i problemi di salute che possono porsi quindi noi cerchiamo di anche tramite la, la mutualità mediata, eh, quindi fatta per il tramite di altre mutue più importanti e più grandi delle nostre e che eh fanno mutualità sanitaria in senso proprio a fornire ai nostri soci eh, assistenza e sanità integrativa, quindi screening periodici per prevenzione in vari ambiti, oculistico oppure eh, eh, cardiocircolatorio, cose di questo genere, oppure anche la possibilità di eh, andare in strutture private però convenzionate con la nostra società e per il tramite delle mutue sanitarie con le mutue sanitarie a cui tendiamo a affiancarci per poter fare visite in, questi, in queste strutture eh, spendendo una cifra inferiore rispetto a quella che spenderebbero senza queste convenzioni e soprattutto eh, per poter fare degli esami in tempi rapidi perché purtroppo alcune volte diventa anche fondamentale. Quindi diciamo prevenzione e la possibilità di avere l'accesso a strutture sanitarie private a prezzi calmierati che permettono eh, di, la sostenibilità anche alle persone che magari hanno minori capacità economiche. Da ultimo poi eh, Grazie delle convenzioni che abbiamo a livello locale con l'azienda ospedaliera di Cuneo, Santa Croce Carle, la SL Cuneo 1, abbiamo la possibilità di far venire presso la nostra sede eh, medici e infermieri qualificati ovviamente in determinati periodi dell'anno che fanno dell'attività di prevenzione direttamente a domicilio perché non sembra ma ehm, essendo la nostra una realtà molto decentrata specialmente per le persone anziane diventa difficile affrontare un viaggio magari per andare a fare una visita a cuneo che è la realtà più grande rispetto al nostro, alla nostra sede e avere la possibilità di far venire il medico l'infermiere direttamente presso la nostra, la nostra sede è un vantaggio gigantesco perché tante persone specialmente anziane che non farebbero il viaggio invece se devono fare 5 o 600 metri uscire di casa e venire da noi lo fanno e in passato abbiamo avuto anche la fortuna. All'epoca in cui è stata fondata il paese di Valdieri e la Valle Gesso, dove si trova appunto Valdieri, era una realtà prevalentemente contadina, cioè la maggior parte delle persone svolgeva attività agricole principalmente, quindi o faceva la terra, come si, si usava a dire, oppure aveva, allevava degli animali. E molto radicata e molto presente era anche la tradizione, specialmente per gli uomini, di andare all'estero, quindi solitamente in Francia, in Costa Azzurra eh, dove c'era lavoro e dalle nostre parti ce n'era molto poco, eh, nella stagione brutta, quindi durante il periodo invernale. Quindi era estremamente frequente che gli uomini eh, dei paesi della Valle Gesso trascorressero l'inverno lontano dalla Valle Gesso. Prevalentemente in paesi della Costa Azzurra eh, dove c'erano molte più attività da svolgere c'era la possibilità di accumulare qualche soldino che poi faceva comodo per il resto dell'anno. Durante invece la stagione diciamo, buona c'era sicuramente l'agricoltura da far av andare avanti, quindi principalmente coltivazioni di segale o cose di questo genere. In realtà l'industria a fine ottocento nella Vallegessa non esisteva, esistevano magari dei piccoli, dei piccoli opifici, più che altro erano magari artigiani che realizzavano le classiche attività, quindi falegnami, fabbri o cose di questo genere, che però davano un minimo di, di lavoro. Difatti, sebbene sia stata fondata nel 1883, nel proprio nome la nostra società operaia ha il riferimento sia agli operai, sia ai contadini, quindi vuol dire che racchiudeva già all'epoca eh, entrambe le tipologie di lavoratori. Il futuro della nostra società, quello che teniamo particolarmente è che la, la nostra società abbia delle possibilità anche per il futuro, riteniamo che ci sia uno spazio per le società di mutuo soccorso per il futuro. A mio avviso eh, quello che eh, le società facevano nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, può essere riproposto in chiave differente adesso e con tutti quei servizi di cui eh, ho parlato, quindi eh, in ambito di sanità integrativa e tante altre cose. Eh, per questo motivo quello che cerchiamo di fare a livello locale sulla nostra realtà della Valle, della valle Gesso è quella di avvicinare i più giovani alla, alla nostra società. Recentemente il nostro consiglio direttivo si è fortemente rinnovato con una presenza di eh, amministratori che sono eh, giovani eh, come me o anche più di me perché non è che sono proprio giovanissimo e soprattutto finalmente anche con una parte di componente femminile che diciamo, è difettata un po' in passato e che ci permette di affrontare le problematiche anche con un'altra visione d'insieme che molto spesso gli uomini non hanno, a differenza delle donne. Quindi quello che cerchiamo di fare è anche quello di far conoscere alle nostre realtà locali eh, ci siamo, che abbiamo delle, dei servizi da offrire, delle possibilità per migliorare la vita di eh, ciascun abitante delle nostre, delle nostre comunità e devo ammettere che negli ultimi anni abbiamo avuto un, un riscontro importante perché di anno in anno i soci che hanno fatto eh, per la prima volta la tessera eh, sono, sono aumentati, attualmente abbiamo eh, sembrano pochi ma in una realtà come la nostra sono tanti, più di un centinaio di soci, e eh, abbiamo iniziato ad attrarre anche eh, persone che non sono del nostro paese, o meglio, che non sono del paese dove si trova la nostra società, perché nemmeno io sono del paese dove si trova la nostra società, io arrivo da Entracque, sono stato coinvolto in questa, in questa esperienza da un mio carissimo amico, lui aveva un legame forte con la società anche per suoi motivi familiari perché diversi suoi parenti a partire dal suo papà eh, che purtroppo non c'è più e altri suoi parenti, zii e quant'altro hanno sempre avuto un ruolo attivo all'interno della, della società di Valdieri e questo può anche essere visto come un modo per portare avanti una, una tradizione, una realtà che eh, esiste sulla, sulla, sulla realtà territoriale della Valle Gesso da moltissimo tempo e che si spera possa durare ancora per moltissimi anni, quindi il nostro, la nostra idea è che eh, quest'anno festeggiamo i 140 anni, ma che fra altri 140 anni festeggeremo i 280 e così via. La speranza è questa qua, poi eh, vedremo se, se ce la faremo. Di sicuro io non, non potrò verificarlo di persona, però magari qualcun altro, mio figlio, qualche mio nipote... Per quanto riguarda invece la Valle Gesso e il paese di Valdieri oggi è ovviamente completamente cambiata. Purtroppo non ci sono più gli abitanti che c'erano eh, a fine 800, anche perché a fine 800 le famiglie eh, per questioni di sopravvivenza erano estremamente numerose. Avevano a partire da 5 ad arrivare anche a 10 figli e ciascun figlio era una, una fonte di sostentamento, specialmente per quelli che noi chiamavamo... I vecchi perché quando una persona fino a fine ottocento diventava anziana eh, se non aveva i propri figli o i nipoti che pensavano loro non poteva che soccombere ed è anche per questo che la nostra società è nata proprio per plire quelle carenze magari in quelle famiglie dove la persona era sfortunata e non aveva dei figli che potevano che potevano aiutarlo e seguirlo in epoca in epoca anziana attualmente le famiglie sono cambiate gli abitanti sono molti di meno c'è stato purtroppo un progressivo eh, spopolamento della, della nostra valle, questo anche legato al fatto che eh, con il secondo Dopoguerra sono arrivate moltissime imprese e moltissime industrie nella bassa Valle Gesso e anche più lontano eh, nella zona di Cuneo e tantissimi, tantissimi ragazzi, prevalentemente giovani, che hanno avuto la possibilità per la prima volta di andare a lavorare per otto ore al giorno e ricevere uno stipendio, hanno scelto una via che sicuramente era più semplice ed era, ed era anche meno, meno complessa da sostenere, perché non dobbiamo dimenticare che molte volte gli operai e i contadini che lavoravano nelle realtà locali della nostra valle, magari lavoravano dal mattino alla sera per riuscire a malapena a mettersi una pagnotta e un piatto di minestra sul tavolo. E quindi, ovviamente, attratti da, dalla possibilità di vivere più eh, agiatamente rispetto alla, alle condizioni di miseria in cui si trovavano nel loro paese, hanno scelto di andare altrove. Quindi, attualmente, la popolazione della Valle Gesso è sicuramente una popolazione con un'età media molto più elevata e con molti meno bambini e giovani rispetto alla fine dell'Ottocento. Però è anche vero che è presente forse un'inversione di tendenza recentemente, forse anche legato a, al periodo pandemico. Molte persone che vivevano in città si sono rese conto che vivere in una realtà più lontana dal, dal caos, dalla frenesia, anche se con meno servizi, eh, può essere un qualcosa di interessante. Difatti, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, diverse persone provenienti anche da città hanno deciso di trasferirsi nei nostri paesi della Valle Gesso, dove sicuramente uno deve entrare in un, in un altro mood e viversi la vita più tranquillamente con tutti i disagi di questo mondo però è un modo di vivere secondo me più sereno, più, più tranquillo e allo stesso tempo comunque è possibile fare anche delle professioni lanciate nel XXI secolo, anche vivendo in un paesino della Valle Gesso, perché comunque non siamo lontani dalla, dalla civiltà. Quindi in questo momento la nostra società sta cercando di fornire dei servizi anche a questa nuova tipologia di, eh, di soci, che non sono più soltanto i soci anziani che hanno sempre partecipato alla vita sociale della nostra società operaia, ma anche soci giovani che nulla sanno del mutuo soccorso e che si avvicinano per la prima volta e che molte volte rimangono anche colpiti eh, della, della storia che c'è alle spalle della nostra, della nostra realtà. Che Cos'è il mutuo soccorso per me? Eh, quello che è il mutuo soccorso per me in realtà, lo devo, devo dire la verità, l'ho imparato in questi anni di mia partecipazione all'interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri e l'ho imparato dalle persone che ho incontrato lì, a partire da, dall'amico eh, che mi ha coinvolto in questa, in questa esperienza, eh, arrivando al presidente della nostra società, che è presidente ormai da moltissimi anni e che per lungo tempo ha dovuto fare tutto da solo, o quasi, con l'aiuto di poche persone, però nella consapevolezza di fare qualcosa di importante per i soci della società e per tutta quanta la comunità di Valdieri e della Valle Gesso. Il mutuo soccorso secondo me è la volontà di aiutare il prossimo ed è questo il cuore del mutuo soccorso ed è immutato a mio avviso da, dalle primissime società che sono sorte nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, subito dopo la promulgazione dello Stato d'Albertino fino, fino ad oggi. Poi ovviamente il modo di aiutare il prossimo cambia a seconda di come cambia il, il mondo, però il fulcro deve essere sempre e comunque eh, quello. Nel nostro piccolo, perché ovviamente la nostra è una realtà piccola, abbiamo sempre cercato di mantenere quello come il nostro binario su cui, su cui dobbiamo necessariamente correre con il, nostro, con il nostro treno. E poi ci sono molteplici modi per aiutare il prossimo, eh, si può fare per l'appunto sanità integrativa, eh, si possono organizzare delle attività a, ad uso e consumo dei soci e dei membri della comunità, come ad esempio abbiamo fatto quest'estate eh, il cinema all'aperto, che era una cosa che non si faceva da una vita e mezza, sembrava una roba un po' anni, anni 50, anni 60. Invece durante l'estate abbiamo avuto eh, veramente una marea di gente che è venuta a vedere film che ovviamente sono stati scelti con attenzione da parte nostra che avessero sempre come tematica di fondo eh, la mutualità o comunque un legame con il nostro territorio. Eh, quindi sottolineando le radici che, che ha la nostra società sulla realtà in cui insiste e permettendo in questo modo di far conoscere la nostra realtà a tante persone che magari frequentavano da moltissimo tempo il nostro paese o la valle Gesso e nulla sapevano di quali erano le nostre attività. Aiutare il prossimo si può fare veramente in moltissimi in moltissimi modi, noi cerchiamo di farlo di farlo nel modo migliore possibile e ognuno di noi membri della, del Consiglio d'amministrazione della, della società di Valdieri eh, cerchiamo di dare le, e di porre a disposizione degli altri le idee per permettere questa, questa tipologia di, di aiuto per il prossimo. E C'è da dire che non si smette mai di imparare, nel senso che eh, ad ogni riunione che facciamo scopriamo che esistono delle possibilità che non abbiamo mai esplorato e, e spesso facciamo anche un po' i copioni perché per eh, imparare a, a dare dei servizi migliori ci guardiamo frequentemente intorno facendo rete grazie a tutte quelle entità che ci permettono di fare rete quindi per quanto riguarda la realtà nostra del Cuneese abbiamo una consulta provinciale a livello regionale abbiamo un coordinamento regionale a livello nazionale esiste anche una federazione che raccoglie tutte le mutue eh, storiche, le mutue sanitarie, la Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria. Abbiamo la possibilità di imparare e di migliorare sempre di più. Quindi l'importante secondo me per fare mutuo soccorso è avere sempre la mente aperta e avere l'umiltà di imparare dagli altri come si può aiutare. E secondo me la cosa più importante per poter aiutare gli altri è ascoltare gli altri e di fatti abbiamo sempre dato grande attenzione a questo e la volontà di metterci a disposizione in prima persona come consiglieri per i nostri soci è proprio finalizzata a quello perché ogni socio ha la possibilità di indicarci in quale ambito potremmo eh, adoperarci maggiormente e quindi migliorare i, i nostri servizi. Noi cerchiamo sempre di di fare del nostro meglio, ovviamente tutto è migliorabile e noi cerchiamo di dare sempre il massimo.